Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi questo video è per mettervi al corrente dell'arrivo sul mercato di un piccolo drone da 249 grammi che è arrivato adesso disponibile su Banggood, eh, vi lascio qua sotto il link in descrizione col coupon sconto ed il drone di cui vi sto parlando è il K911 Max, un piccolo drone da 249 grammi quindi che si può pilotare tranquillamente senza nessun patentino, eh, che ha delle caratteristiche dichiarate pazzesche e anche il prezzo eh, di vendita è pazzesco perché ci tengo a sottolineare pazzesco perché ragazzi è eh, dichiarato dall'azienda parliamo di una videocamera in 8k anche se poi analizzando la scheda tecnica l'8k è per quanto riguarda le foto i video comunque in 4k eh, abbiamo 20 minuti di autonomia delle batterie ma soprattutto abbiamo i sensori anti collisione Sì, il primo drone low cost e parliamo di un drone low cost da 79 euro nella sua versione base cioè quella senza sensore anti -collisione. ma aggiungendo circa 15 euro abbiamo la possibilità di acquistare la versione il sensore anti che è un sensore anti come questo per intenderci quello che era montato sull'SG906 Max un sensore anti che ruota anche se sull'SG906 Max aveva la rotazione che si bloccava eh, ad un angolo circa di 140 gradi quindi non ruotava a 360 mentre su questo piccolo drone lo fanno ruotare a 360 lui infatti anche in questa versione era in grado di ruotare dal punto di vista meccanico a 360 gradi ma era bloccato dal punto di vista software eh, solo a fare un movimento a 140 gradi quindi ruotava più o meno così eh, mentre in questo piccolo drone ruota a 360 gradi e eh, ragazzi è incredibile che si sia arrivato a montare un sensore anticollisione su dei droni davvero davvero economici eh, soprattutto perché un sensore anticollisione come questo eh, funzionava anche bene cioè eh, non era un sensore anticollisione diciamo che non funzionava secondo me funzionava più che dignitosamente chi aveva visto le recensioni di questo drone lo sa che comunque il suo dovere eh, lo faceva in maniera più che dignitosa poi le altre caratteristiche di questo drone sono l'avere il GPS e il Glonas, quindi avere questo comparto di sicurezza di volo che gli permette di avere un RTH in caso di disconnessione dallo smartphone dal controller o nel caso in cui le batterie eh, vadano in allarme cioè eh, sotto una determinata percentuale di carica e poi questo piccolo drone ha una distanza dichiarata per quanto riguarda il ritorno video eh, di 600 metri anche se poi eh, non sarà sicuramente così saranno intorno ai 400 e una distanza dichiarata del controller verso il drone di circa 1200 metri che poi saranno 800-900 metri ma purtroppo una cosa che salta subito all'occhio è che eh, purtroppo non ha una stabilizzazione con un gimbal meccanico quindi eh, la stabilizzazione è solo elettronica per quanto riguarda il movimento della televisione, Camera può solo muoversi a livello di angolazione, quindi su e giù, ma non è stabilizzata dal punto di vista meccanico né su un asse, né su due assi, né su tre assi, cioè eh, solo elettronica. Quindi, questo sicuramente non gli darà un granché di stabilizzazione per quanto riguarda i video. A meno che abbiano tirato fuori una stabilizzazione elettronica incredibile, ma non credo visto il prezzo. però è sicuramente affascinante vedere fino a che punto eh, le aziende cinesi eh, di marchi veramente economici stiano eh, comunque impegnando nel tirare fuori i prodotti con caratteristiche interessanti e interessanti non sto parlando del comparto video o stabilizzazione video in questo caso ma deve aver aggiunto ad un drone da 249 grammi eh, la possibilità eh, di avere un sensore anticollisione. Eh, in tutte e due le versioni cioè sia nella versione con sensore anticollisione che nella versione senza sensore anticollisione, collisione si ha la possibilità di acquistarlo con una batteria due batterie tre batterie come ho detto le batterie hanno la durata di circa 20 minuti dichiarati eh, il drone comunque ha i motori brushless e eh, dato dalla potenza di questi motori incredibili montati su questo drone, il drone viene dichiarato con una resistenza al vento di livello 7 di livello 7 cioè eh, pazzesco il livello 7 ragazzi per intenderci per chi non ci capisce niente sui livelli del vento è la resistenza al vento di un hotel evo light eh, un hotel evo light che pesa 800 grammi con caratteristiche incredibili che costa circa eh, 1200 1300 euro ha una resistenza al vento di livello 7 eh, il mavic 3 per intenderci per fare un paragone con un drone che conosciamo ormai tutti eh, per quanto se ne è parlato eh, ha una resistenza il al vento dichiarata da DJI di livello 6, quindi capite che questo piccolo drone resiste al vento più di un Mavic 3, è eh, eh, tanta tanta roba e tutto questo spendendo non la metà Meno della metà, meno ancora della metà, ma della metà, della metà, della metà, della metà, della metà, della metà, della metà del Mavic 3. E anche la telecamera, dal punto di vista estetico, come avete visto dalle immagini, ha la forma della videocamera del Mavic 3. Quindi è un drone incredibile, perché con poco più di 70 euro portiamo via un drone pazzesco e se ci aggiungiamo circa 15 euro, portiamo via una versione ancora più incredibile, quella con il sensore anti collisione. Quindi, ragazzi, se questo il mio video vi è piaciuto ed è stato interessante questo prodotto secondo voi sarà interessante secondo me sì per quanto riguarda il prezzo e eh, l'utilizzo che se ne potrà fare di questo drone sicuramente sarà eh, un drone incredibile eh, se tutto questo vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram, dove porto tante novità anteprime voli in FPV, stampe 3D location dove vado a volare eh, prodotti che arriveranno qua sul, sul canale in anteprima arriveranno sempre prima su Instagram, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram dove posso tantissimi coupon sconto anche di questo piccolo drone e di tantissimi altri prodotti della tecnologia prodotti che si trovano in sconto o coupon per rendere i prodotti eh, con un prezzo più basso di quello eh, venduto normalmente ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!